Ecco l'Avvocato Sergio Carrozza, buongiorno. Credo che ci siamo perché mi è arrivata la notifica. Ok, perfetto, avvio di qua la registrazione. Ok, vai pure. Qua. Buongiorno. buongiorno Gerarda, buongiorno Antonio buongiorno all'avvocato Sergio Carrozza che ringrazio vivamente a nome buongiorno. personale, a nome di UP da tutta, come ha detto Armando, per essere qui presenti, come sempre con noi a darci supporto e per tutto il lavoro che hanno fatto nel corso di questi anni. Se oggi siamo analogisti è grazie anche al lavoro fatto dal SINAPE e la dignità che oggi ha l'analogista è anche grazie al lavoro fatto dal Sinape, quindi io li ringrazio proprio pubblicamente oggi per tutto quello fatto fino ad oggi ed in particolare ci tengo, ci ho tenuto a presentare io questo intervento perché l'intervento di oggi è una sorta di sorpresa diciamo in qualche modo che abbiamo fatto i nostri analogisti perché nel corso se non mi sbaglio Gerarda quanto ci abbiamo messo forse l'ultimo anno e mezzo due anni a lavorare su questa cosa Avete il microfono chiuso, eh? potete aprirlo. Eh, eccovi. Ecco, okay. ecco, buongiorno, ecco. buongiorno, buongiorno, buongiorno. buongiorno. Oggi eh, il Sinape Felsa Cisler e l'avvocato Sergio Carrozza, che ha supportato appunto questo lavoro, presenteranno il lavoro che è stato fatto, come dicevo, nel corso di questi ultimi due anni. Un lavoro grossissimo a cui. Uh, nel quale abbiamo messo tantissime energie tutti quanti uh, e io in particolare e Stefano ci tenevamo tanto perché come dicevo prima negli anni abbiamo cercato di far capire qual era il valore del, dell'analogista, qual, qual era l'importanza e qual era diciamo, uh, l'identità professionale dell'analogista. Questo parere legale che verrà presentato in qualche modo oggi e tutto il lavoro fatto dal cinema per Sacislo oggi è, è veramente importante. Di conseguenza io passo la parola a loro affinché spieghino qual è il lavoro fatto fino ad oggi in tutte le sue forme e anche qual è l'importanza effettiva di questo parere legale sulle nostre discipline e sulla nostra professionalità. Io vi ringrazio moltissimo e buon intervento e ci sentiamo dopo. Grazie. Grazie, grazie a te Samuela per la volontà, la passione eh, che hai messo non solo negli ultimi due anni ma fin dall'inizio che ti abbiamo conosciuta per dare una veste giuridica alle professioni che voi divulgate e trasmettete. Noi Io ruberò pochissimi minuti perché vogliamo realmente lasciare la parola e al Presidente e all'Avvocato Carozza proprio per parlare della validità del parere legale che ha dato questa veste molto più importante alla figura dell'analogista. Tu sei stata presente al nostro congresso, al congresso del SINAPI-CISL, in cui abbiamo portato in auge un po' tutto il lavoro per il vasto ed eclettico mondo che noi rappresentiamo e come organizzazione sindacale e come organizzazione di categoria, ossia compascesa, la grande confederazione a carattere europea di cui l'UPDA naturalmente ne fa parte. In quell'assise congressuale abbiamo cercato un po' di fare il punto tra luci e ombre nel nostro cammino verso un riconoscimento, una regolamentazione definitiva della nostra categoria, in tal caso non di meno della figura dell'analogista. Quindi noi vogliamo dire un po' a tutti i partecipanti, ai vostri studenti, ai vostri professionisti, che siamo consapevoli che la stagione socio-economica che stiamo vivendo... E di profonda incertezza. Eh, il periodo che stiamo attraversando ben sappiamo che è un periodo complesso, però noi come organizzazione che tutela e rappresenta gli operatori del settore, in questo caso l'analogista, lanciamo l'invito importante che devono essere partecipi ad ogni iniziativa, far sentire la propria voce, perché ribadisco un concetto, cari amici, molto molto importante. L'UP dall'Università Popolare delle Discipline Analogiche di Stefano Benemeglio ci mette passione, ehm, eh, economia, permettimi di dirlo Samuela, eh, fondi, strategie, tempo eh, per legittimare eh, questa eh, meravigliosa eh, professione. Però cari analogisti c'è bisogno anche della vostra attiva partecipazione e di una consapevolezza che nel mentre voi operate e lavorate nei vostri studi l'UPDA, il Sinate con i suoi uffici legali, con Pascesa, con le sue lotte, con la sua trasposizione verso l'Europa, vi tutelano e vi rappresentano. Però, cari amici, noi per le istituzioni siamo dei numeri. Dobbiamo esserci per contare in modo incisivo, dobbiamo essere sempre presenti a queste iniziative messe in essere. Quindi, come si vince anche dello, dallo slogan che noi abbiamo lanciato per il congresso a cui molti hanno risposto, esserci per realizzare il futuro. Questo è stato il nostro slogan, cioè avere la considerazione che meritiamo come operatori del benessere generale. Un benessere Dobbiamo noi portare sempre più alla luce perché, cari amici, dalle ultime ricerche che abbiamo fatto, ci troviamo in un paese dove gli ordini professionali, perdonatemi se sorrido, ma è un sorriso un po' amaro: molti ordini professionali vorrebbero occupare un po' tutta la scena compresa la nostra, strizzando appunto in qualche modo l'occhio verso le discipline che voi eh, promulgate e che voi come professionisti eh, professate. Quindi esserci tutti insieme come UPDA, come SINAVECIS, come Compascesa deve tradursi in un gioco forza. Per avere un, un peso maggiore, specifico, anche per una costruttiva interlocuzione con il mondo socio-politico istituzionale. Quindi, se ci si rende conto dell'importanza eh, delle organizzazioni che avete alle vostre spalle, e mi rivolgo in modo particolare agli analogisti a coloro che sono in formazione, a coloro che si avvicinano a questo mondo, noi riusciremo a muoverci ancor più incisivamente, in modo unito ed organizzato e non saremo mai più percepiti come tanti coriandoli nel vento, ma come un'entità compatta, affidabile e molto più degna di considerazione e di ascolto, quindi quello che noi diciamo è una semina che è iniziata tanti, tanti anni fa e che ha contribuito, come diceva la dottoressa Samuela Stano prima, a scrivere la storia di questa categoria, la storia della figura dell'analogista. Per cui, cari amici, tutti insieme bisogna salire sulla macchina del tempo e tornare per un attimo a quelle prime lontane stagioni di lotta per comprendere realmente quante sono state le cose che abbiamo fino ad oggi migliorato pur nelle difficoltà che certo non mancano ancora oggigiorno attenzione per cui il Sinape Cisla, unitamente a Confascesa unitamente a agli uffici legali e ringrazio veramente di cuore l'avvocato Sergio Carozza che non solo ha preparato un parere legale per dare una veste giuridica ma ha messo passione nel voler conoscere le discipline eh, di cui si parla e con la passione ha redatto quel parere che poi lui stesso ce ne illustrerà la validità per questo Uh, ringrazio uh, Samuela, ma ancora di più invito tutti gli operatori, i soci, cultori, studiosi di questo vasto ed eclettico mondo a capirne e coglierne l'essenza e l'importanza. Per cui vi ringrazio, ringrazio te Samuela, un abbraccio a voi tutti e lascio la parola. Grazie Gerarda, mi ha tolto le parole di bocca, guarda, <ride> grazie mille, e grazie all'avvocato Sergio Perrozza, approfitto, vedo che c'è collegata anche Lucianella, la volevo ringraziare, anche lei ha dato un grandissimo supporto negli anni e anche in quest'ultimo lavoro ha dato tantissimo impegno, quindi la volevo ringraziare. Sì, saluti, buongiorno. Allora, io ho poche cose perché Gerarda... Come dire, nel suo breve intervento ha detto tutto, tutte le cose che ci accomunano, tutte le cose che, che fanno sì che stamattina stiamo qui ad illustrare eh, questo parere giuridico. Eh, io come lo intendo? Qual è il piccolo contributo che voglio darvi? Voi siete dei professionisti, come dicevamo prima, qualcuno in formazione, qualcuno già operante, professionisti, quindi i professionisti per poter esercitare la loro professione hanno bisogno di quello che si chiama il cassetto degli attrezzi, in inglese toolkit, però mi piace il cassetto degli attrezzi, mi dà più un'idea precisa. Per il cassetto degli attrezzi dobbiamo avere due o tre cose importantissime. Una è la formazione, chiaramente, che ci permette di poter eh, esercitare la nostra professione, ma non è sufficiente e non è solo quello Abbiamo bisogno di strumenti di tipo legale, di tipo amministrativo, di tipo fiscale e quant'altro. Questo qui, il singolo professionista, è difficile che li possa organizzare da solo. Si deve rivolgere, gioco a forza, a qualcuno che organizza queste cose, qualcuno che fa di mestiere queste cose. Noi come sindacalisti non, non siamo, siamo dei sindacalisti anomali, non facciamo solo quel mestiere di sindacalisti, facciamo anche il mestiere nostro di naturopria e quant'altro. Però voglio dire, il Sinape, essendo un sindacato confederale, mette a disposizione dei professionisti del settore tutta una serie di, di convenzioni e quant'altro, a partire dalle da, da, da convenzioni fiscali, a, a quelle di e quant'altro perché queste costituiscono il, ehm, il cuore degli attrezzi che il professionista può e deve utilizzare per poter esercitare tranquillamente la sua professione deve essere tranquilla nel, nel, nell'esercizio della propria professione e abbiamo messo anche come Confascio anche altri strumenti tipo quello della certificazione delle competenze professionali importantissima, che è richiamata dalla famosa legge 4 2013 e l'UPDA, supportata dal Sinape, negli anni, nel 2016, cioè ormai sono sei anni che, che abbiamo la norma proprietaria fatta proprio sulle discipline da uh, io le chiamo così alle volte, ma voi mi capite esattamente di così. Quindi abbiamo, fatto anche quel, abbiamo creato anche quello strumento per dare appunto al professionista come Dire, un set di strumenti adeguato affinché possa esercitare liberamente, coscienziosamente, con competenza la propria professione. Quindi abbiamo tutto, dalla formazione, dall'assistenza fiscale, legale e quant'altro, alla certificazione che rispetto al, al pubblico, rispetto al, al mercato, come si suol dire, ci garantisce anche che noi siamo dei professionisti che non hanno nessun tipo di, di timore nell'esercitare liberamente, tranquillamente la propria professione. Questo volevo solo dire, che questo qui, anche questo, questo mh, parere legale promosso da Uppda e con i contributi di varie persone, la genesi l'hanno descritta bene Gerard e Samuela, Anch'io ringrazio Lucianella che fra le altre cose saluta e lei fa parte Grazie. del Comitato Tecnico Scientifico del, del, del Senato. No. quindi figurate. Allora, Sempre con onore. Io, eh, lo so. Allora, quindi è questo il contributo che volevo dare adesso a questo punto penso che invece nel, nello, nello specifico di questo strumento di cui stiamo parlando stamattina è meglio dare la parola all'amico all perché è un amico come diceva Gerardo si è appassionato a questo quando ci si, si, si appassiona ecco quando un professionista lui è il professionista eh, legale si appassiona poi alla, alla tematica che deve affrontare riesce ancora meglio questo è voglio dire e il sale di tutte le prof... dovrebbe essere il sale di tutte le professioni anzi il sale di tutti i professionisti che esercitano una professione e la devono esercitare con questo tipo di, di, di, di attenzione quindi do la parola a Sergio Carozza per illustrarci il la grazie Antonio fatto. grazie a voi. grazie buona domenica anche a voi ringrazio di tutto diciamo, la padrona di casa Samuela Stalma con cui abbiamo già avuto modo eh, di interloquire la diciamo, cortese disponibilità e anche gli amici Antonio e Gerarda del Sinato con cui loro dicevano stiamo costruendo un percorso comune che è molto affascinante come è stato molto eh, interessante lavorare eh, a questo parere eh, anzitutto perché come dire, non si finisce mai di imparare Quindi, per affrontare le, le, le questioni diciamo, delle spigolature delle angolature che potevano incontrare i tutori, gli operatori con i disciplini analogiche italiane. È stato per noi necessario. Ed è stata anche un'esperienza molto valida, a, a, a, a, imparare le, le nozioni e la storia eh, di questa um, interessante esperienza data eh, appunto da, dalle idee eh, di Stefano Benemeglio. Ed è stata anche un'esperienza personalmente, come dire, di crescita, come sicuramente di crescita per tutti i vostri operatori, per coloro che si rivolgono a voi. Anzitutto un'indicazione di, di traccia. Questo non è un parere né un lavoro definitivo, ma è uno strumento, come si usa dire, work in progress, nel senso abbiamo provato a mettere giù degli appunti insieme, condivisi, tra l'altro anche gli amici dell'UPTA hanno avuto un ruolo decisivo per, per integrare, per rimare sulle definizioni della disciplina che loro coltivano, ma anche perché per dire, il diritto non ha mai fine, perché vive delle esperienze quotidiane, per dire, del lavoro che fa, dei casi che possono accadere, e poi soprattutto dei pareri della pubblica amministrazione e eh, a noi talvolta eh, anche dei, dei tribunali. Le tracce su cui abbiamo tentato di lavorare proverò a elencarvele in maniera eh, sintetica e per flash, e poi eventualmente vediamo insieme qualche confronto. Anzitutto, noi siamo partiti dalla base della nostra, del nostro ordinamento giuridico, che è la nostra magnifica carta costituzionale, ed abbiamo richiamato per, per iniziare nel parere due... Norme che riteniamo dei capisaldi anche per l'attività delle discipline analogiche benemegiane, l'articolo 41 e l'articolo 35. L'articolo 41 della Costituzione, dire, traccia la libertà di iniziativa economica, che nell'interpretazione dei più raffinati giuristi e costituzionalisti non è intesa in senso strettamente monetario, permettetemi il termine, ma in realtà è la libertà che nel nostro ordinamento di struttura di base liberal-democratica è la libertà anche di avere dei vantaggi e di poter esprimersi nel mondo socio-economico nella maniera ritenuta a sé più idonea e più compiacente alle proprie aspettative. E Quindi questo crea una prima protezione rispetto a chi intende realizzare delle attività, come nel vostro caso, che non rientrano in canoni già prestabiliti o definiti dal punto di vista ordinistico. E l'altra norma che è un faro anche delle vostre attività è l'articolo 35 della Costituzione che tutela il lavoro, ma in tutte le sue forme, non solo il lavoro subordinato, ma anche il lavoro autonomo, eh, il lavoro delle professioni non regolamentate e tutte le attività, le possibilità, puoi dire che la nostra società che la nostra comunità richiede e consente di esprimere. E quello che voi fate, sia come operatori a contatto con gli utenti, sia come docenti per la formazione di altri operatori, sicuramente è il lavoro tutelato anche quello dall'articolo 35 della Costituzione. Allora già sapere dire, di avere degli ancoraggi nella Carta Costituzionale come dire, consente di essere più sicuri, è stato per noi, come dire, ci ha reso più sicuri nella redazione del parere, soprattutto gli, sugli aspetti di liceità e soprattutto anche voi nella conduzione delle attività quotidiane. Dal punto di vista un po' più come dire pratico, un po' più quotidiano, permettetemi il confronto eh, sovente che accade, soprattutto con eh, gli ordini ed anche per le esperienze che abbiamo fatto a volte insieme, ehm, crea a volte delle situazioni di contrasto, soprattutto con le professioni mediche o le professioni regolamentate dall'ordine dei psicologi. In realtà noi nel parere abbiamo provato anche lì a scrivere che il campo di definizione e cosiddetto di riserva di queste due professioni è ben ristretto e non può precludere l'esercizio di altre attività. Per quanto riguarda la professione medica, non abbiamo nel nostro ordinamento una legislazione compiuta né una legislazione espressa, ma in realtà la giurisprudenza sia amministrativa che penale potremmo dire individua quale attività esclusivamente riservata al medico abilitato e iscritto, all'ordine l'attività di diagnosi. Cioè solo al medico è consentito di diagnosticare la patologia a fronte di una sintomatologia osservata, ma già la terapia, ad esempio, può essere, come dire, oggetto può essere sviluppata anche da altri soggetti. Faccio un esempio, come dire, che è molto semplice. Quando noi ci rivolgiamo al medico, il medico può anche indicarci come terapia, ad esempio, una ginnastica. Faccio un esempio estraneo. Le nostre attività per renderlo più chiaro. Quindi al medico è riservata la diagnosi, ma anche le terapie che consentono quindi, il miglioramento del proprio stato psicofisico possono essere condotte anche da altri soggetti. Per quanto riguarda invece l'attività dello psicologo, la situazione è normata dalla nota legge 56 dell'89, e anche lì abbiamo trovato a individuare un cardine ristretto di riserva alle attività dello psicologo. E quelle, lo psicologo, sono riservate, come dire, le attività volte al superamento delle disfunzioni classificate e codificate, ma nulla vieta, come dire, per eh, dire, uscire da una propria situazione di stress, per eh, svincolarsi da un particolare periodo della propria vita molto stressante o per cercare come dire delle strade per migliorare le relazioni con la propria comunità nella propria famiglia di rivolgersi anche ad altri soggetti purché questi soggetti come voi fate in maniera come dire, in maniera molto chiara cristallina e appunto professionale non, non indichino le attività di superamento delle disfunzioni psicologiche eh, codificate e questo ci rende anche conforto nell'affrontare un altro aspetto che è stato spesso per chi come voi realizza delle attività non soggette ad ordini alle iscrizioni ordinistiche il famoso articolo 348 del codice penale, che vieta l'esercizio abusivo della professione. Tanti professionisti non iscritti a ordine professionale a volte hanno dovuto affrontare il percorso, purtroppo, di un procedimento penale. E anche qui, anzitutto, dobbiamo dire con forza, anche nelle attività, come dicevano in maniera intelligente Gerarda e Antonio, nelle attività, dire, di pubblica campagna e di attività sociale, l'articolo 348 è stato introdotto dal legislatore per tutelare un interesse pubblico, per evitare Permettetemi di dire come dire che soggetti deboli si rivolgano a dei approfittatori, ma non è un presidio eh, della categoria, non è una questione, non è un presidio a tutela dei medici o degli psicologi, è un presidio a tutela dell'interesse alla salute, a evitare che qualcuno metta fuori la porta, come accade a volte, leggiamo le cronache dei giornali, la targhetta dentista, poi in realtà quello che sta dentro è un ragioniere e quindi non, non c'entra niente. Lì certo andiamo fuori, o che qualcuno prova a operare a cuore aperto un soggetto senza averne competenze quelle sì certificate, ma non può impedire o non può terrorizzare dei soggetti che voglio dire, vogliono esprimere liberamente una propria vocazione come nel caso delle discipline analogiche benevigliate, o soggetti che cercano altre strade per il proprio miglioramento personale. E anche infatti la giurisprudenza negli ultimi anni, fortunatamente, con dei passi in avanti le ha fatti, basta pensare, l'abbiamo citato anche nel parere, alla giurisprudenza che consente anche attività di ipnosi a soggetti non medici o non psicologi, purché appunto non tendano a utilizzare questi strumenti per svolgere una diagnosi o per superare disfunzioni eh, psicologiche. E poi, soprattutto, come dire, abbiamo visto come dire, questi aspetti sotto, sotto un'angolatura, un un'angolazione diciamo negativa. Ma in realtà, basta citare come dire, gli aspetti positivi, gli aspetti proattivi e propositivi delle eh, discipline benemegiane, l'avanzamento. Delle proprie potenzialità la crescita personale il riequilibrio emotivo uno stile di vita orientato al benessere e come cosa c'entrano come dire questi temi ben da voi condotti nella vostra pratica quotidiana con le attività riservate o perché mai dovrebbero subire il terrore di un'indagine penale allora la fase propositiva la fase attiva di quello che voi fate nei confronti dei soggetti che a voi si rivolgono, come dire, rende più semplice, rende più serena l'attività quotidiana. Un altro ancoraggio, come dire, di tranquillità, ce l'offre anche il diritto dell'Unione Europea, che è sempre più nella pratica quotidiana, come dire, tra altre basse, da stop and go, ma di fatto ormai il nostro un ordinamento che inizia appunto nei livelli comunitari dire, è un percorso ormai probabilmente irreversibile è il trattato di funzionamento dell'Unione Europea la direttiva 2261 sul riconoscimento delle qualifiche professionali come dire, rendono chiaro vari punti ma noi ne abbiamo provati a focalizzare due, uno è quello del libero accesso ai servizi quello che voi fate lo fate con passione, lo fate con uno spirito quasi, come dire, ehm, di, di, eh, con grande come dire, volontà di miglioramento nei confronti degli altri, potremmo dire quasi con spirito solidaristico, ma perché no, comunque un servizio e perché limitare o come dire, ostacolare un servizio. E l'altro aspetto molto interessante che viene, come dire, dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la tutela della diversità culturale. Perché dire, quello che voi avete costruito a partire dire, dalle riflessioni di Stefano Benemeglio, a partire dalle riflessioni successive, sono spunti di diversità culturale. Anche la volontà di costruire una crescita professionale intracciati ma è battuti prima da altri, in percorsi che altri non hanno conosciuto. È uno spunto di diversità culturale che è tutelato dal nostro ordinamento a partire dall'ordinamento dell'Unione Europea. Un altro ancoraggio dire, di garanzia eh, è quello delle, eh, dire, delle, della cornice all'interno della quale voi sicuramente rientrate e che è quello delle discipline bio-naturali. Questa è una battaglia che voi probabilmente conoscete meglio di me. Gli amici del Sinape eh, sono al fieri, stanno costruendo la storia, permettetemi di dire, di questo pezzo di ordinamento giuridico. Però oggi non siamo ancora in Italia ad una legge quadro completa sulle discipline bionaturali. Però c'è una codificazione che noi possiamo costruire, che anche altri, come dire. Hanno costruito prendendo pezzi come spesso si fa all'interno del nostro ordinamento. Anzitutto le leggi regionali che già esistono, a partire dall'esperienza eh, lombarda, dove vi sono più definizioni delle discipline eh, bionaturali, anche altre regioni l'hanno approntato, ma è sufficiente in questa sede citarne una. A partire anche dalla giurisprudenza amministrativa. Cito ad esempio eh, alcune sentenze del TAR che noi abbiamo indicato nel parere dove si fa riferimento ad una impostazione olistica della ricerca del benessere, quello che fate anche voi, Ha un approccio finalizzato al miglioramento professionale e i giudici amministrativi più volte hanno indicato dire, che queste strade devono essere tutelate e non possono essere ostacolate e anche alcuni pareri del Ministero dello Sviluppo Economico che abbiamo indicato insieme nel lavoro consolidano questi solchi consolidano questi mattoncini quindi possiamo dire che oggi certamente sarebbe auspicabile come in altri settori un intervento chiarificatore del legislatore che consentirebbe a voi e a noi che tentiamo di affiancarvi di avere la strada più semplice ma potremmo dire che nel nostro ordinamento oggi già esiste una normazione delle discipline bionaturali e che sono soggette a una tutela e le discipline analogiche e benevegliate sicuramente rientrano all'interno di, di questo aspetto e di questa tutela. Così come lo diceva Antonio, come al solito puntuale, da grande conoscitore di questa materia, la legge 4 2013, qui sì il legislatore ha fatto un lavoro, Molto ragionevole, anche molto utile eh, a noi, che è quello di indicare un quadro delle professioni di tutela, di garanzia e di normazione delle discipline non regolamentate. Rientrano le discipline analogiche benemigliane nella 4/2013? Sicuramente sì. È questo un ulteriore strumento di garanzia per le vostre attività? Sicuramente sì. Allora, come si fa a dire, come ha tentato di fare? a volte qualche ordine professionale in giro per l'Italia, che siamo fuori dall'ordinamento. Noi ci siamo ben dentro e ci siamo ben dentro con diverse tutele. Tra l'altro tutele di cui voi avete in maniera dire, oculata, in maniera avveduta, fatto già dire, buon utilizzo, ad esempio adottando la disciplina volontaria che avete registrato sulla, appunto, sulle discipline analogiche. Eh, Bene perché questo vi dà un grande, come dire, un grande salto di qualità, consente di avere un grande salto di qualità. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è quello dell'apprendimento formale o non formale, anche questo soggetto all'intervento legislatore del decreto 13 2013. Anche lì il legislatore sostanzialmente ha detto che è vero. Che esistono i percorsi di formazione codificati a partire dall'ordinamento scolastico o eh, a partire dall'ordinamento universitario e quello della formazione professionale di fatto come dire regolamentata per lo più dalle regioni che è soggetta a codificazioni classificazioni e puntualizzazioni formative e amministrative ma nulla esclude sento un fruscio mi perdonere okay. grazie eh, ma anche l'apprendimento informale o non formale deve essere soggetto a tutela, deve essere promosso e deve essere custodito e garantito. E allora le discipline analogiche benevegliano, le pratiche che voi coltivate e suggerite quotidianamente, sono di certo una competenza, consistono in una comprovata capacità di utilizzare diversi ambiti della vasta conoscenza del nostro io, delle nostre personalità e anche di incrementare abilità che conosciamo meno, non conosciamo ancora bene, ma che possiamo acquisire appunto in percorsi non per forza codificati, ma che possono anche essere informali o non formali. E quindi ancora questo, dire, da conforto alla vostra, alla vostra attività. Due punti un poco come dire, più eh, non critici ma complicati che richiedono una certa attenzione sono gli aspetti strettamente legati all'ipnosi perché lì esistono due eh, norme definite del codice penale la 613 e la, no, la 728 del codice penale che individuano due fattispecie di reato però anche lì dire, vado in maniera molto sintetica. Basta anzitutto fare attenzione alla raccolta del consenso, ma questo sempre e lo vedremo dopo. Alla chiarezza nelle comunicazioni che a voi già oggi non mancano, ma è opportuno dire, che vi facciate dire, latori, vi facciate megafono nei confronti anche dei nuovi soggetti che si dovessero. Avvicinare alla vostra disciplina e soprattutto bene attenzione, come dire, a evitare che il soggetto possa essere convinto di non essere cosciente più o assente dalla propria volontà nel momento di ipnosi. Ma sicuramente, come dire, non individuiamo noi alcun rischio di ledere il perimetro definito dal legislatore penale, però, come dire, nella pratica quotidiana delle aule giudiziarie possiamo dire, ragionevolmente sostenere che possono essere due aspetti un po' più complicati e su cui appunto semplicemente suggeriamo dire, di fare grande attenzione nelle comunicazioni semplicemente perché mi permetterete l'accento molto da avvocato però purtroppo a volte dire, i pubblici ministeri tendono soprattutto nella fase iniziale di indagini ad essere poco attenti ai dettagli. Allora dobbiamo essere noi molto attenti ai dettagli nelle comunicazioni e nelle relazioni eh, per dar subito lo strumento, eh, qualora dovesse esserci dire, qualche episodio poco gradevole, subito di accendere la lampadina sulla scrivania dire, di chi svolge l'indagine e mettere in chiaro che siamo ben lontani eh, da questo quindi abbiamo provato col parere come dire, e col vostro come dire interessante valido e molto ricco permettetemi di dire aiuto conferma della licetà delle come dell'attività che voi svolgete eh, per dare conforto agli operatori e permettetemi come dire di chiudere per adesso con alcune avvertenze che derivano appunto dall'analisi di queste tracce che abbiamo trovate nell'ordinamento. Anzitutto per gli operatori, come ha detto bene Antonio, ripeteva anche Gerard soprattutto utilizzare tutti gli strumenti messi anche a disposizione dal Sinape e dall'organizzazione che promuove per la certificazione delle proprie competenze perché questa è una carta sul tavolo nei confronti di tutta la comunità in senso lato. Favorire, promuovere e coltivare l'iscrizione alle associazioni di tutela come il Sinape perché anche quello, come dire, è un strumento che consente nei confronti dei terzi, pubblica amministrazione, magistratura, soggetti, come dire, preposti ai controlli, di dire subito: Guarda, io sto qui in un sistema ben accorto a tutti gli aspetti utilizzare nelle comunicazioni descrizioni chiare della vostra attività, poi pensandoci dieci volte ogni volta che bisogna, lo dico soprattutto questo perché oggi purtroppo la comunicazione a volte è veloce, vediamo anche grandi eh, big, per fare qualche esempio simpatico, che a volte incorrono in clamorosi errori di comunicazione, soprattutto con i social network, che a volte quando si utilizzano questi strumenti di comunicazione, non tanto appunto la targhetta che mettiamo fuori il nostro studio o fuori l'accademia. Però a volte la comunicazione social, Instagram, Facebook, è veloce, il computer, mentre si fanno altre cose. Però di quello rimane in traccia. Quindi su questo mi permetto di dire da legale, perché purtroppo queste eh, comunicazioni poi non si cancellano, di fare attenzione a ogni singola parola. Proprio perché noi, come dire, svolgiamo, voi svolgete, la vostra attività ben in maniera ottimale, è un'attività molto meritoria, è un'attività che viene da anni di riflessioni, di studi, di meditazioni, di pratiche e quindi come dire, è un peccato avere problemi semplicemente perché abbiamo fatto un post in maniera frettolosa mentre facevamo anche altre cose. E soprattutto, come dire quello che state facendo questa mattina e mi avete onorato a provare a darvi una mano, continuare nella vostra attività di diffusione delle attività nei confronti degli altri professionisti. Stare insieme è un forte strumento di tutela perché aiuta a condividere le informazioni e le buone prassi. Grazie. Grazie mille avvocato, grazie. grazie il volo per aggiungere una cosetta visto che l'avvocato ha sottolineato l'utilizzo dei social eh, volevo sottolineare e ricordare a chi è in formazione, a chi è già analogista, che noi negli anni mh, proprio per seguire questo consiglio molto importante abbiamo fornito ai nostri professionisti, ai professionisti informazione formazione un supporto sull'utilizzo dei social network perché giustamente come diceva l'avvocato è molto complesso questo mondo, si evolve in maniera molto veloce e ne rimane traccia quindi comunque noi ai nostri professionisti abbiamo fornito un supporto, forniamo continuamente un supporto riguardo anche l'utilizzo dei social c'è qualcuno che, che vuole sottoporre qualche particolare domanda all'avvocato approfittiamo adesso di lui indignamente proprio perché l'avanti pranzo e quindi lo possiamo massacrare ma io sono sempre disponibile lo sapete solo chiedere una cosa sergio hai toccato un punto che ritengo fondamentale il parere fatto in continua evoluzione quindi noi lo prendiamo subito al volo, cioè aggiornamento man mano, man mano, che la giurisprudenza eh, mette fuori qualche novità, tu ci sarai e questo parere sarà sempre aggiornato. Ho detto bene? Eh, certo, certo. Anche okay. se dovessero capitarci casi che eh, dovremo affrontare insieme, ovviamente quelli saranno poi tutti dedicati. Costruiremo una storia insieme di quello che accadrà, anche se dovesse esserci eh, interventi normativi nuovi, potremo anche costruire momenti di informazione, di condivisione, che poi certo. ribalteremo nel parere. Perché così, eh, non ci piacciono, e, così, e i frutti del vostro lavoro non dimostrano, non ci piacciono le cose estemporanee, perché quelle poi eh, finiscono. Infatti già stare qui. Questa domenica, dopo il lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso, l'appuntamento di Firenze, eccetera, è dire, un segno di continuità e anche di intelligenza da parte vostra. Grazie. Quindi possiamo considerarlo oggi un punto di partenza, non di arrivo a questo punto, giusto? No. <ride> Bene. Allora io vi ringrazio ancora tantissimo della vostra partecipazione, Gerardo, Antonio e Avvocato Carrozza. E vi ringrazio. Carrozza, carozza, ca r una r. Chi <ride> viene? Grazie a tutti. Buona domenica. Grazie, grazie, grazie. a te. buona domenica. Buon Scusaci con tua moglie e i figli. Allora